Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi che c'era però si fa con un metodo leggermente diverso, è tornato a funzionare ma in maniera leggermente diversa allora per fare questo glitch in primis dobbiamo essere in due ho postato questo glitch anche perché ad alcuni non gli riesce quello da solo quindi ho, ho messo questo quindi una volta che abbiamo l'amico e abbiamo la sessione fuori dalla base operativa dobbiamo avere una LGR account. quando il nostro amico sarà entrato nella nostra base operativa ovviamente lo invidiamo entriamo nella vendor e l'amico dovrà entrare nella vendor quando entriamo noi non dopo ragazzi come si faceva prima perché altrimenti e non lo farà salire dopodiché andiamo premiamo freccia e ci posizioniamo per uscire dalla base operativa teniamo il tasto su start rilasciamo start e premiamo x deve essere velocissimo fino ad ottenere questa schermata qui ragazzi dopodiché andremo a sospendere eh, l'applicazione con il lettore multimediale senza riavviare perché così è meglio una volta sospeso il nostro amico come vedete in alto a destra ci ha invitato con, in, con un invito dal party Giochiamo insieme Accettiamo l'invito E torniamo in partita ragazzi Una volta tornati in partita Troveremo il nostro amico Buggato ancora Dentro la vender E invisibile Adesso andiamo a vedere Come vedete qui eh, è buggato dentro la vender Io a questo punto ragazzi Che vado a fare Faccio la stessa cosa che si faceva prima vado ad avviare un'attività faccio start attività avvia attività create da rockstar missioni un lavoro da titano una volta avviata questa attività vado nella sala d'attesa e come ho la possibilità premo il tasto cerchio per uscire a questo punto il nostro amico dal party dovrà unirsi, accetterà il primo messaggio e quando sarà sul secondo ci dirà esci Noi usciremo e lui eh, andrà per unirsi Come vedete il nostro amico potrà scendere tranquillamente da, dalla vender e, e potremo fare il glitch ragazzi A questo punto sarà buggato e eh, possiamo fare il glitch allora un consiglio che io vi do ragazzi è questo allora quando il nostro amico arriva fatelo posizionare dalla parte opposta ovvero dove siamo noi vicino al culo della macchina dove sta qui adesso vi dite di tenere premuto il tasto triangolo e quando sta salendo voi scendete immediatamente come vedete è passato dalla parte della guida lo rifaccio un'altra volta per farvelo rivedere ragazzi quindi l'amico si mette qui vicino alla... allo sportello diciamo alla parte posteriore dell'auto tiene premuto triangolo e non appena sta toccando la porta per entrare noi scendiamo e lui deve sempre tenere premuto triangolo a questo punto possiamo andare tranquillamente perché il nostro amico potrà guidare dentro la base operativa e posizionare l'auto dove si posizionava sempre fare il teletrasporto ragazzi quindi quando vi siete assicurati che eh, fate il teletrasporto e avete l'auto fuori l'unica cosa che dovete fare vedete io ho l'auto fuori ragazzi l'unica cosa che dovete fare è avvicinarvi al punto giallo adesso vi faccio vedere anche la targa di quest'auto ragazzi e vi accorgerete che quando uscirò fuori la targa cambierà quindi vi mettete qui, fate comparire la scritta per uscire e premete X triangolo insieme ragazzi una volta fuori la targa sarà cambiata, adesso la faccio vedere appena in registrata come vedete la targa è cambiata ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo fare è eh, chiamare il centro operativo mobile, tornare al centro operativo mobile e entrare nel centro operativo mobile. Io, in questo caso ho una LG dentro il centro operativo mobile, entro nel centro operativo mobile e, e posso mettere tranquillamente quest'auto nel garage che voglio. Io la vado a mettere nella base operativa eh, perché non avevo voglia di andare in un garage, quindi la metto nella base operativa, e la duplicazione è fatta, ragazzi. Io penso che questo glitch è semplicissimo il vostro amico rimane buggato nella vostra base operativa e voi potete ripetere il glitch per tutte le volte che volete detto questo ragazzi il video finisce qui, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti